che è accanto a me questa sera. Allora diamo lettura del bollettino di oggi. Il totale dei guariti incrementa di 943 persone e si porta a 6.072. Il numero delle persone attualmente positive incrementa di 4.821 persone per cui il totale delle persone positive, attualmente positive di 42.681, di queste 22.116 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 2.857 sono in terapia intensiva, il 7% delle persone positive, e il resto sono in ospedale ricoverate. Purtroppo dobbiamo anche registrare quest'oggi un incremento dei deceduti di 793 nuovi deceduti, voglio ricordare ancora una volta che noi conteggiamo tutti i deceduti e quindi non facciamo una distinzione di deceduti per e con il coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo eh, abbiamo sempre oltre 7.000 volontari impiegati e abbiamo visto un incremento delle tende per il pre-triage negli ospedali di 21 tende, che porta il totale delle tende per il pre-triage a 690, rimane fermo il numero delle tende per pre-triage negli istituti penitenziari. Ad oggi il numero del, dei pazienti trasferiti dalla Lombardia con il sistema della CROSS e di 61 pazienti, uno in più rispetto a ieri e stiamo lavorando per potenziare il trasferimento di ulteriori pazienti dalla regione Lombardia verso altre regioni. Voglio in, poi eh, ringraziare, ringraziare tutti coloro i quali hanno risposto alla nostra chiamata, medici per covid, Ieri abbiamo lanciato intorno alle 20 la, la call per tutti coloro i quali vogliono contribuire alla gestione dell'emergenza facendo parte della task force sanitaria del Dipartimento della Protezione Civile. Abbiamo ricevuto un numero importante, poi in serata vi daremo il numero definitivo, eh, un numero molto molto alto e quindi Ringraziamo tutti quanti coloro i quali hanno aderito al nostro invito e saranno prontamente destinati per andare in Lombardia e nelle altre territori in cui ci sarà bisogno di medici. A proposito dei medici abbiamo organizzato con Regione Lombardia noi con Alitalia che voglio ringraziare il viaggio per far venire nel nostro Paese un team di 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l'ospedale da campo che è stato allestito a Cremona. Da ultimo vi voglio anche parlare del tema mascherine ma non dei numeri quanto di questa polemica in qualche modo si è generata anche sui social, sulle mascherine. Come sapete il Dipartimento della Protezione Civile sta acquisendo mascherine su canali diversi per usi diversi. Noi acquistiamo le mascherine per il personale sanitario, sono le mascherine chirurgiche FFP2, FFP3, ma in questo Dipartimento così come negli altri uffici pubblici per i lavoratori, abbiamo eh, acquisito mascherine che quindi possono essere utilizzate per liberare poi le mascherine chirurgiche soprattutto le mascherine FFP2 e FFP3 eh, da rendere disponibili per il personale medico. Quindi su questo tema delle mascherine non c'è stata alcuna polemica con alcun la Regione Lombardia eh, anche oggi, abbiamo lavorato insieme alla Regione Lombardia e stiamo lavorando per potenziare la capacità di risposta della Regione Lombardia. Io mi fermerei qui, darei la parola al professore Brusaferro se vuole, eh, prego professore, e poi diamo spazio alle domande. Grazie, grazie dottor Borrelli, buona serata a tutti. E come... Ormai è tradizione. Come Istituto abbiamo prodotto il report bisettimanale, credo che voi ne abbiate già preso visione dal nostro sito. Adesso, pochi minuti fa, è stato pubblicato l'infografica di oggi. E il nostro report bisettimanale include due tipi di dato, come sapete, una un'analisi epidemiologica più generale dell'andamento dell'infezione nell'intero territorio nazionale, è un allegato con una anche rappresentazione grafica dell'andamento per provincia, per comune e per regione e poi c'è un altro report che invece fa una focalizzazione particolare sul tema dei deceduti perché è uno dei temi che ci sta più a cuore ed è un tema che cerchiamo di analizzare nella maniera più dettagliata possibile. In due battute il dato Ovviamente questo dato è disponibile e continueremo a renderlo disponibile unitamente alle analisi man mano che queste si vengono a produrre e a raccogliere evidenze. Il dato rilevante, come vedete, è un dato di alta circolazione dell'infezione soprattutto in alcune zone d'Italia, che sono quelle ormai purtroppo note anche perché sono veramente eh, sotto pressione dal punto di vista anche dell'assistenza e della vita sociale. Eh, Abbiamo una diffusione anche in altre zone d'Italia ma ancora con numeri contenuti. Vi ricordo che la ragione per cui vengono adottate o sono state adottate queste misure così restrittive nei confronti della nostra vita hanno la, proprio la finalità di fare in modo che nel nostro Paese non avvenga una diffusione così importante così intensa come sta avvenendo in alcune zone. Devo dire che eh, ci conforta eh, anche il fatto che altri Paesi che purtroppo eh, stanno avendo anche loro una circolazione elevata uno alla volta stanno eh, poi adottando misure eh, come le nostre. L'altro elemento molto importante da cogliere è che ovviamente le caratteristiche delle popolazioni che vengono colpite sono eh, caratteristiche che confermano un scenario che avevamo già cominciato a tratteggiare all'inizio di questa epidemia e che si manifesta ancora in maniera importante. Eh, questo ci dice di un'età mediana che piuttosto è intorno ai 63 anni, mentre per i morti l'età mediana è un po' più elevata e sfiora gli 80 anni. Eh, ci dice di una popolazione maschile che è più colpita rispetto alla popolazione femminile ci dice che ancora c'è un tempo mediano di sorgenza tra i sintomi e la diagnosi di 5 giorni e questa è una delle sfide che dobbiamo cercare di chiudere perché in realtà prima intercettiamo eh, e prima isoliamo le persone con sintomi e meglio è. L'altra cosa ci dice di un numero di deceduti piuttosto elevato, anche il bilancio di oggi purtroppo segna dei numeri eh, molto importanti, ma quando andiamo a vedere la caratteristica sono purtroppo le caratteristiche che abbiamo già tratteggiato nelle giornate scorse. Quindi lo trovate nel report. Quindi Il report ovviamente non è, eh, non tiene conto di tutti i singoli decessi che trovate riportati, nel, come ci siamo detti, nei dati che oggi la protezione civile mette a disposizione, ma un'analisi di un numero di parecchie centinaia di cartelle che stiamo acquisendo che però a questo punto sono un campione molto rappresentativo della realtà e ci dice appunto di una popolazione che ha un'età media intorno agli 80 anni, ci dice di una presenza della mortalità e della letalità soprattutto in pazienti sopra i 70 anni o sopra gli 80 anni, ci dice di una ancora realtà dove Purtroppo le persone che sono affette da più patologie sono le persone più fragili quelle che più facilmente vanno incontro ad eccesso. Ci dice anche di eh, complicanze che possono esserci come l'insufficienza renale, l'insufficienza respiratoria che caratterizzano un po' la storia clinica di queste persone. Eh, ci dice anche che sostanzialmente i sintomi eh, più rilevanti sono confermiamo eh, quelli che abbiamo detto e quindi sono febbre, sono tosse, sono dispnea. Eh, I dati, eh, ovviamente soffriamo di un dato importante che in, prima dell'epidemia era uno dei vanti, è stato ed è uno dei vanti del nostro Paese e del nostro sì, Servizio sanitario Nazionale, quello di avere una popolazione molto anziana con una Età molto elevata e con un'ottima sopravvivenza anche con molte patologie. Purtroppo questo tipo di infezione rappresenta, vede, questo virus è capace di creare quella forma di insufficienza, in particolare a livello delle vie respiratorie, che sbilancia un equilibrio che veniva faticosamente ma costantemente mantenuto. Eh, questo tipo di caratterizzazione e questo tipo di target, diciamo, che al virus, nello sviluppare, nel, nel sviluppare l'infezione all'interno del nostro organismo, fa sì che queste persone siano particolarmente fragili e siano particolarmente suscettibili. Come conclusione io credo che dobbiamo, ah sì l'ultimo elemento credo che dobbiamo segnalare è il numero di operatori, eh, che è molto significativo, il che eh, ovviamente è un altro motivo molto importante di preoccupazione ed è anche un motivo di grande impegno e anche di eh, occasione per ringraziare lo sforzo che tutti gli operatori fanno per dare un'assistenza. Vorrei chiudere con eh, due considerazioni. La prima, eh, l'importanza di essere tassativi nel rispetto delle misure. Ieri il Ministro della Salute ha pubblicato un'ordinanza che ha ristretto ulteriormente alcuni ambiti di movimento. Credo che sia un segnale forte per dire non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo che sta circolando nelle nostre comunità. Ci sono ancora situazioni in cui con la scusa di fare due passi si coglie l'occasione per fare assembramenti, con la scusa di eh, due passi sono sacrosanti però il tema dobbiamo farli da soli, non bisogna che ci siano assembramenti, questo è l'elemento molto importante. Eh, sono misure rispetto alle quali le scappatoie sono soluzioni che danneggiano noi stessi, ma soprattutto danneggiano le persone, i nostri cari, le persone più fragili della nostra società. E questo vale, è importantissimo, quindi gli anziani è bene che stiano a casa perché sono le persone più fragili e sono quelle che più facilmente, se infettate, pagano il dazio più elevato. Bisogna trovare meccanismi di rispetto sistematico di queste misure. Senza questi meccanismi non saremo in grado di rallentare la diffusione di questa infezione, è veramente un appello importantissimo. L'altra cosa, se però lo facciamo, e devo dire una parte importante del Paese lo sta adottando, possiamo effettivamente fare in modo che questa diffusione si rallenti, oppure, come sta avvenendo in alcune regioni, in questo momento la circolazione ci sia, ma sia sostenibile, sia permetta ai nostri servizi sanitari a tutti i livelli, dalle cure primarie agli ambulatori fino agli ospedali, alle terapie intensive, di fare, di offrire quell'assistenza che aiuta a superare questa infezione. Questo è estremamente importante. È la misura chiave rispettare le regole e l'unico modo è siamo consapevoli che se non lo facciamo non è soltanto un problema nostro, è un problema dei nostri vicini, è un problema dei nostri anziani, è un problema dei nostri figli più fragili, è un problema della parte della società che più facilmente viene colpita da questa infezione e venendo colpita può avere effetti eh, nefasti come purtroppo dobbiamo censire oggi. Grazie. Sì, buonasera, sono Cecconi del Tg3. Mi lego al discorso sull'essere tassativi nel rispettare le misure. Eh, vi voglio chiedere, mh, ovviamente ci sono state delle indiscipline, ma eh, molte persone escono di casa perché vanno a lavorare. E in eh, provincia di Brescia e di Bergamo molt moltissime fabbriche, che sono le più colpite, moltissime fabbriche sono rimaste aperte. Dunque mi chiedo se voi stiate chiedendo anche al Governo anche di rivedere i livelli, diciamo, di servizi essenziali, oppure per esempio implementare servizi di distribuzione della spesa a casa, anziché andare tutti al supermercato. Mi chiedo se da parte vostra ci sia anche questa richiesta al Governo, cioè di limitare gli spostamenti anche di chi va a lavorare, perché noi compresi siamo fuori, non perché facciamo una passeggiata ma perché andiamo a lavorare. Allora io credo che bisogna limitare, come abbiamo detto, e le misure che sono state adottate, limitano al massimo gli spostamenti. Ci sono delle esigenze che vanno assicurate. Eh, non possiamo certo garantire la eh, fornitura della spesa a domicilio per tutti se qualcuno non esce per portare la spesa a domicilio, quindi sono state previste limitazioni alle attività lavorative non eh, essenziali ma ci sono tutta una serie di filiere come la filiera alimentare, la filiera dei servizi pubblici essenziali e dei servizi che devono essere garantite quindi credo che si siano adottate le misure massime che si potevano adottare poi dopodiché verrebbe la chiusura totale del Paese ma mi domando come vivremo, come potremmo sostenerci se non usciamo a fare la spesa, se non arrivano eh, nei supermercati non arrivano i generi alimentari e quant'altro. Non so se vuole aggiungere qualcosa il Ma Presidente. Io credo che dal punto di vista tecnico scientifico il punto chiave è il distanziamento che va rispettato in tutte le fasi e questo è un elemento anche nei luoghi di lavoro, anche eh, con delle condizioni che eh, si devono garantire. Questo è l'elemento più importante, il distanziamento è l'elemento chiave di questa battaglia. Io credo che eh, si possa poi fare altri tipi di riflessione però certamente eh, mi sento di ribadire questo elemento. L'altro forse elemento che possiamo aggiungere è che siamo in una fase di, di, in cui la curva cresce e dobbiamo vedere eh, fondamentalmente i provvedimenti dell'11 marzo, sono stati provvedimenti che hanno esteso a tutto il Paese una situazione di diciamo, Restringimenti molto forti, ecco sostanzialmente. Vedremo anche nei prossimi giorni questo tipo di l'impatto di queste misure, però ripeto, l'impatto sarà attenuato se i comportamenti non consapevoli, non sufficientemente chiari e decisi eh, o le vie di fuga, magari no, le scamottage per cercare di bypassare un vincolo non sono la soluzione, non sono una furbata, sono un problema per tutti e soprattutto, ribadisco, per le persone più fragili. Buonasera, Giorgia Cardinaletti, Tg1. Eh, impossibile non tornare oggi sul tema dei decessi. Chiedo al professor Brusaferro, ci avete sempre detto che sono appunto persone eh, con età avanzata, con patologie pregresse. Però vorremmo capire come muoiono queste persone. Perché, per esempio, prendo il dato della Lombardia, 546 vittime in un giorno. Sono stati 43 i ricoveri oggi in terapia intensiva, perché sono 1.093 il totale dei ricoverati in terapia intensiva. Come muoiono queste persone? Non ci sono posti? Perché muoiono? Grazie. Allora un'analisi come le ho detto la stiamo facendo, eh, io posso darle delle considerazioni generali ma parlando da persona di scienza eh, cerco di parlare attraverso i dati. I dati sono quelli che abbiamo riportati nel bollettino di ieri che voi certamente avete scaricato e letto e che si basano su un'analisi precisa, dettagliata, delle cartelle cliniche di queste persone. Eh, quello che avviene in queste persone, soprattutto quando avanti negli anni e quando portatrici di eh, patologie, avviene che un'infezione, pol una polmonite sostanzialmente, qual è il tipo di infezione che poi rappresenta la manifestazione clinica più evidente eh, di questa, scatenata da questo tipo di infezione, eh, finisce per creare quel livello di insufficienza in tutto il nostro organismo che sommandosi alle altre insufficienze che erano compensate o da farmaci o da stili di vita ma che comunque portavano a una certa fragilità, questa ulteriore insufficienza finisce per sbilanciare la capacità di, di mantenere un equilibrio da parte di queste persone e sbilanciarla favorevolmente non riuscendo più a compensare. Quindi quello per cui abbiamo evidenza dalle cartelle cliniche, è di fatto un sistema di eh, insufficienza respiratoria, cioè è legato alla polmonite che in qualche modo scompensa una situazione, oppure una diciamo, insufficienza respiratoria o sintomatologie di, eh, di questo tipo che vanno a sommarsi su pazienti, magari portatori di tumore, portatori di cancro, Già in fase terminale o che comunque avevano impegnati seriamente dal punto di vista anche della prognosi, dove questo elemento aggiuntivo fa un po' da elemento scatenante eh, nell'alterare quell'equilibrio che faticosamente facevano, eh, facevano che, che mantenevano. Il numero è impegnativo, eh, i numeri però sono molto concentrati in alcune fasce di età, il che non toglie ovviamente che ogni vita in qualsiasi età, in qualsiasi momento, è preziosa per tutti noi, però ci dà anche in qualche modo, se volete, il target di questo virus ed è anche il motivo per cui più volte mi avete sentito ripetere, ma tutti noi ripetiamo, state a casa, soprattutto per gli anziani, state a casa. Abbiamo bloccato le case di riposo, proibito le visite, è una cosa drammatica, ci rendiamo conto perché sono persone fragili, perché spesso stare vicino a delle, ai propri cari anche in una struttura protetta è un'occasione per condividere alcuni momenti della nostra vita spesso frenetica con loro, però questa proibizione parte dall'assunzione che queste persone sono veramente fragili e dobbiamo ridurre al massimo il rischio che un'infezione entri in queste strutture, perché se entra in queste strutture è particolarmente complesso e difficile controllarla e rischia di diffondersi molto rapidamente. Quindi questa è la ragione per cui ribadisco e lo dico ancora non solo da scienziato ma anche da persona, da eh, figlio di genitori che sono oltre 80 anni, State a casa. Stefano Corradino, Rai News 24. Volevo chiedervi una riflessione sulla situazione legata al centro-sud. Eh, ne avete accennato, noi abbiamo calcolato che sono circa sono 72 le vittime nella giornata di oggi, eh, in tutte le regioni del centro-sud circa un decimo rispetto al totale. Volevamo capire qual è la vostra valutazione dell'andamento ovviamente voi avete spesso ripetuto che è difficile eh, ragionare sui picchi da un punto di vista temporale però per capire da voi qual è l'andamento nelle realtà del centro sud che fino adesso sono state meno colpite e anche per capire se dal punto di vista delle strutture sanitarie c'è un'organizzazione eh, adeguata qualora ci fosse il rischio di un potenziale aumento dei contagi? Allora io magari rispondo alla prima domanda poi lascio al dottor Borrelli la parte più organizzativa logistica su cui si sta investendo molto. Eh, la prima domanda eh, ci dice di un'Italia, lo vedete dalle mappe, dove più o meno tutte le regioni in questo momento hanno una circolazione locale di origine diversa, ma sostanzialmente abbiamo delle casi locali e quindi credo che tutte le regioni oggi si stiano confrontando con questo tipo di infezione. Quindi il problema non è c'è l'infezione, o non c'è l'infezione, il problema è qual è la curva con cui si diffonde questa infezione. Eh, in questo momento, nelle, nelle, in molte regioni, la maggioranza delle regioni italiane, è una curva ed è un numero di infezioni che è sostenibile e gestibile dal Servizio Sanitario Nazionale, sia perché si è preparato, sia perché ha tutti i requisiti e le competenze per poterlo fare. Questa curva però è quella che censiamo oggi. Ci siamo detti che il numero di casi che ci portiamo è un numero di casi che ha una sua influenza, cioè, noi sappiamo che l'insorgenza dell'infezione avviene tra i 4 e 7 giorni, sappiamo che poi il ricovero no, può avvenire ulteriormente dopo, sappiamo che il decesso può avvenire ulteriormente dopo. Per cui colgo anche l'occasione per segnalare come i decessi che noi oggi censiamo sono anche un portato non di ieri, sono un portato di alcuni giorni or sono quindi in un tempo di questo tipo. Allora la scommessa per regioni del sud è che queste curve possano essere modificate e il numero di casi possa essere limitato e limitato nella dimensione sostenibile dal nostro servizio sanitario. Ma qui adesso lascio al Commissario Borrelli l'illustrazione delle misure che sono in corso. Allora, tutte le regioni sulla base di quelle che sono le indicazioni che ha fornito il Ministero della Salute, sapete dall'inizio di marzo hanno avviato un programma di potenziamento delle strutture di ricovero e cura, i numeri dei posti di terapia intensiva sono passati da 5.400 a oltre eh, circa 8.000, 7.700 qualcosa. Eh, il lavoro si sta facendo giorno per giorno, è un lavoro importante nel quale si è innestata la figura del Commissario Arcuri che sta lavorando insieme a noi e con le regioni per potenziare le strutture. Sono stati potenziati anche gli altri posti di, di pneumologia e degli altri reparti, quindi non solo le terapie intensive, si stanno allestendo strutture, lo sapete, lo avete visto, si sta facendo una corsa contro il tempo e si sta facendo un lavoro senza sosta e senza tregua. Al momento i numeri che registriamo nel Sud sono dei numeri del nostro Paese, sono dei numeri che sono fronteggiabili con tutto quello che è stato messo in campo. Siamo agenzia di stampa Italpress. Eh, si sta parlando molto per il caso eh, Bergamo-Lombardia, in particolare Bergamo eh, oggi, di un'ipotesi di un momento zero che potrebbe essere stata la partita di Champions League eh, Atalanta-Valencia, dove comunque erano radunati molti eh, tifosi all'interno dello Stadio San Siro. Eh, la, state, la state studiando? Vi, vi risulta? Potrebbe essere appunto un'ipotesi per cercare di dare una spiegazione al perché un focolaio così intenso in quella zona? Questa è una delle ipotesi che si, si vagliano. Eh, credo, in questo momento è abbastanza difficile analizzare questo tipo di ipotesi. È una delle ipotesi. Eh, anche perché il carico eh, di domanda assistenziale eh, che c'è presente in quei territori eh, porta la necessità di eh, dare assistenza come prioritaria. Eh, certamente è un'analisi che si può fare, credo però sia molto importante anche per gli abitanti di quelle zone eh, veramente mantenere in maniera rigorosissima, ribadisco, rigorosissima le raccomandazioni, i comportamenti che sono stati raccomandati. Certamente quello che noi censiamo oggi, come ho detto prima, censiamo comportamenti per quanto riguarda le infezioni di una settimana or sono, per quanto riguarda i decessi probabilmente di 8, 10, 15 giorni or sono. Quindi in realtà questa è un'onda che ci viene da infezioni che sono arrivate e che quando colpiscono per fascia di età sono più impattanti. La scommessa è nei comportamenti odierni di mantenere la cosa. L'altra cosa che è estremamente importante in tutte le aree del Paese, non soltanto nelle zone dove in questo momento c'è alta circolazione, è che le persone che sono state contatti stretti, le persone che sono quarantenate, con le loro famiglie a casa stiano a casa mantengano questo rapporto, di questa dimensione di quarantena. È molto importante perché è una realtà del Paese, peraltro, dove quasi tutte le attività sono sospese, o gran parte delle attività sono sospese, dove questo tipo di scelta oggi è sostenibile, quantomeno in termini di rapporti sociali, è difficile, capiamo, vivere eh, nel proprio appartamento, nella propria casa, però è un sacrificio che veramente è, è importante per noi e per il Paese. Buonasera, Sibilla Bertollini di ADN Kronos. Eh, oltre alle mascherine c'è un altro tema che sta facendo polemica che è quella della limitazione degli orari dei supermercati. C'è chi ritiene che appunto questo possa creare delle lunghe file, quindi degli assembramenti e quindi anche un maggior eh, rischio contagio. Qual è appunto, Dottor Borrelli, ma anche Ferro, se vuole rispondere, mh, la vostra considerazione? Soprattutto se si sta pensando invece a una direttiva unica eh, a livello centrale. Io credo che bisogna evitare gli assembramenti. Quindi, personalmente, ma è una mia Uh, idea personale se l'orario di apertura dei, dei negozi è un po' più ampio si riduce la concentrazione in quell'orario in cui è aperto e quindi gli eventuali anche code e disagi per la popolazione. Sicuramente quello che dobbiamo fare nel nostro Paese è avere una uniformità di comportamento. Ogni nostro concittadino deve sapere dalle Alpi alla Sicilia che per andare a fare la spesa ci sono degli orari, siano essi più lunghi o più corti, ma in quegli orari bisogna andare. Quindi credo che sicuramente misure uniformi rendono a tutti quanti più agevole la vita. Non so cosa ne pensa il professore Brusaferro, a lui ma, la parola. Ma Ce lo siamo detti, il distanziamento è poi la chiave di lettura. Io devo dire da romano d'adozione a questo punto, visto che ormai passo da alcune settimane e sono fisso a Roma, colgo e devo dire anche con apprezzamento il fatto che la mattina quando mi recco presso l'Istituto vedo delle file di persone davanti ai supermercati. E sono file molto lunghe, anche se sono, però le vedo distanziate. Allora Colgo che c'è un disagio sicuramente nelle persone che devono passare una parte del loro tempo aspettando un po' da sole in piedi, fortunatamente il clima adesso magari favorisce, però colgo anche e, e, e lo apprezzo il fatto che c'è distanziamento. Ecco credo che certamente è una fatica fare questa coda, certamente è un disagio, certamente però garantire questo distanziamento credo sia il miglior esempio e sia anche eh, quello che dobbiamo fare. Dopodiché possiamo discutere su varie misure, però il punto chiave è quando invece troviamo assembramenti nei tabacchini, quando troviamo assembramenti nei parchi perché con la scusa di portare l'amica o per quello che volete, quando pure facciamo finta, andiamo in gruppi a fare la camminata per fare la camminata assieme, quello non è l'atteggiamento corretto. Quindi Credo che veramente la chiave di lettura sia quello ed essere tutti consapevoli di questo e tutti adottarlo. Gianluca De Rosa, Agenzia Nova. Rispondendo al collega ha detto che la partita di Champions League-Atlanta-Valencia potrebbe essere stata una delle cause del, della diffusione molto forte del contagio in Lombardia. Quali sono le altre ipotesi che ci sono? Perché comunque anche guardando i dati in Lombardia eh, ci sono dei tassi nettamente superiori anche della mortalità, oggi sono stati 527 morti e siamo arrivati a un 64%, quindi se ci sono delle ipotesi ulteriori che spiegano questa diffusione del contagio è se semplicemente che le misure restrittive sono arrivate in ritardo rispetto al resto dell'Italia. Ma no, non credo che le misure restrittive perché la Lombardia da subito ha avuto delle misure molto, molto restrittive sostanzialmente credo, eh, abbiamo l'esempio anche della zona diciamo, dei comuni di Codogno eh, che sono stati cinturati e dove effettivamente la misura ha portato a una riduzione nella eh, circolazione del virus, una riduzione dei nuovi casi. <coughs> credo che io in questo momento non mi sento di esprimere le varie ipotesi perché quando scientificamente noi definiamo delle ipotesi, abbiamo dei presupposti scientifici, eh, li andiamo a costruire e poi con i numeri andiamo a verificare se queste ipotesi sono concrete o sono verificate. In questo momento, le ho detto, la priorità è certamente quella, di, in quel contesto particolarmente, è nel supportare da un lato la realtà assistenziale dall'altro nel rafforzare le misure per ridurre la circolazione. Le ipotesi poi le valuteremo e le valuteremo con calma eh, più avanti, in questo momento la priorità, le priorità sono quelle, quelle che le ho detto. Devo dire che è importantissimo eh, in Lombardia come altrove adottare queste misure, quindi eh, purtroppo a Lombardia partiva da una realtà dove la circolazione iniziale è stata significativa, dove eh, anche le regioni diciamo, dal nucleo iniziale insomma, dei famosi comuni zona rossa eh, si è intervenuto tempestivamente, in maniera assoluta, assolutamente tempestiva nel eh, così, ridurre drasticamente, ridurre drasticamente la, la, la mobilità, però comunque in quel momento alcuni positivi erano già usciti e, o erano già, avevano avuto contatti e nelle zone limitrofe c'è stata una circolazione ulteriore del virus e che si è propagato per contiguità, se avete visto, sia da una parte nella zona del Bresciano, dall'altra nella zona del Bergamasco, dall'altra ancora nella zona verso la parte nord dell'Emilia e questo evidentemente è un tema importante che ci dice anche come il virus si muova in qualche modo prevalentemente, anche se non unicamente, per contiguità. Buonasera, Giulia Presutti Report. Uh, professor Brusaferro, uh, si è detto che anche persone piuttosto giovani talvolta finiscono in terapia intensiva. C'è un dato preciso su questo e soprattutto è possibile stabilire se queste persone avessero patologie pregresse? Cioè Cosa fa il virus a una persona mediamente giovane e mediamente sana? Allora, dati precisi sulle terapie intensive, a parte quelli che vedete, qui non, non ne abbiamo al momento, non tali da poter essere presentati come dati solidi, soprattutto rispetto alla parte clinica. Abbiamo dei dati, viceversa, che voi potete trovare nel rapporto sulla mortalità, dove le persone al di sotto dei 50 anni o al di sotto dei 40 anni, che purtroppo sono decedute, erano tutte caratterizzate da presenza di patologie piuttosto impegnative, cioè rientravano in quella patologia, mancava solo l'età, gli altri tipi, fattori di rischio purtroppo c'erano e laddove sono stati colpiti eh, questo ha, ha comportato anche per loro il decesso. Da qui anche la raccomandazione, certamente per gli anziani stati a casa ma anche con, per le persone che sono affette da patologie, particolarmente quelle patologie che immunodeprimono, sono persone che devono stare assolutamente protette. Sì, domanda, Marco Menzolati di Repubblica, una domanda per entrambi. Da più parti abbiamo letto eh, che i numeri che quotidianamente vengono forniti probabilmente cominciano a non avere più senso, visto che eh, sono, ciascuna regione reagisce per, modo suo, per conto suo e che tutto quello che viene un po' previsto, partendo da questi numeri, poi quotidianamente viene smentito. Questo a voi in qualche modo vi solleva qualche dubbio o meno? E' la seconda parte di questa domanda. Eh, possibile che il fatto che poi la realtà non risponda a ciò che viene previsto dai numeri sia soltanto colpa dei cittadini che non obbediscono a quello che eh, viene chiesto? Forse c'è qualcosa nel modello Italia che sta mh, evidentemente non funzionando più. Faccio riferimento anche alla polemica delle mascherine. Se noi lasciamo gli italiani andare a fare la spesa, senza le mascherine, perché era pieno di gente che si mette fulare, che va senza mascherine, perché le mascherine non ci sono, allora poi probabilmente l'intero meccanismo non, non ha senso e i numeri della Lombardia, eh, la retta della Toscana, insomma danno un po' l'idea di una situazione fuori controllo. Mm, è una lettura implausibile. Magari io parlo, rispondo ad alcune, la, alcune delle sue domande. Io allora. lascerei tutto al Professore sulla parte epidemiologica. Allora, più volte voi mi avete posto un problema dei modelli provvisionali, più volte sono comparsi sulla stampa, sui siti, persone brillantissime anche che provengono da settori magari non propriamente specifici di questo tipo di disciplina mostrare modelli provvisionali, mostrare curve, predire picchi o cose del genere. Non mi avete mai, ripeto, mai sentito fare una previsione, non perché le previsioni non si possano fare, non perché come istituto e insieme come Comitato Tecnico Scientifico non proviamo a immaginare, ma perché le previsioni soffrono di quello che lei dice, soffrono di alcune assunzioni e in una fase epidemica in crescita rischiano di essere fuorvianti o in senso positivo o in senso negativo. Quindi in realtà il tema della previsione, io francamente colgo quello che lei dice e lo condivido, credo che esercitarci, provare, simulare sia doveroso, sia scientificamente anche importante per imparare, ma bisogna avere anche la consapevolezza che ogni previsione soffre degli assunti con cui la costruisci e che devono verificarsi con gli assunti perché tu possa poi fare in modo che quella previsione si realizzi così come la modellizzi. Questa è la ragione per cui non abbiamo mai proposto e non mi avete mai sentito dire saremo vicini al picco, c'è stato un calo, oggi cosa ne dice, non siamo in grado, bisogna guardare i trend, bisogna guardare la realtà, bisogna lavorare con dati solidi, con la real life, certamente avendo degli orizzonti, cercando di avere delle attese. Ora le attese oggi certamente sono attese che con le restrizioni adottate possiamo valutare la prossima settimana che cosa questo può, può avvenire. Quindi io francamente quello che lei dice ma allora in realtà modelliamo le previsioni se non beccano cambiamo previsione perché abbiamo visto che la realtà è diversa, non la sento mia, non la sento neanche propria del CTS. Questo è un primo elemento che volevo dirle. La seconda cosa però noi abbiamo visto che alcune misure, come nel caso degli, dei comuni centurati adottate, hanno portato obiettivamente, e avete visto i dati riportati in maniera molto trasparente, hanno portato a una riduzione della R0 significativa sotto l'1. Il che vuol dire che non è che non ci sono completamente nuovi casi, perché anche in Cina abbiamo nuovi casi, ma che il numero di nuovi casi è significativamente ridotto. Abbiamo ragione di ritenere che l'estensione di misure forse un po' meno draconiane, se volete, rispetto a quelle adottate per quei comuni, ma d'altra parte su un territorio molto più vasto e sono molto più difficili da realizzare, possano ottenere una riduzione dell'R0, insomma ormai tutti sappiamo che gli italiani hanno ben chiaro cos'è l'R0, eh, vicina o sotto l'1, eh, lo vogliamo misurare, lo stiamo misurando, lo cerchiamo di, eh, lo cerchiamo di analizzare giorno dopo giorno, però credo anche nella spiegazione che vi ho dato prima rispetto al significato delle morti odierne, che ripeto sono comunque un dramma, comunque sono una sofferenza per l'intero Paese oltre che nostra personale, sono però un portato dal punto di vista epidemiologico di un periodo precedente. Credo che anche in questa, in questa eh, conferenza stampa più volte abbiamo segnalato, alcune settimane fa, dei comportamenti, delle cose che facevano prevedere e che peraltro voi potete vedere in maniera molto chiara eh, nelle città europee o in altri paesi europei dove alcuni tipi di elementi oggi si declinano sotto forma di patologie, sotto forma di nuovi casi. Detto questo ci auguro, stiamo monitorizzando e non appena avremo dei segnali che ci dicono, ci danno indicazioni, non certamente saremo assolutamente tempestivi e trasparenti, come lo siamo sempre stati finora, nel comunicarlo, nel condividerlo, ma anche qualora ci fossero, e tutti lo aspichiamo, questo, lo voglio dire da subito, non vuol dire che dobbiamo mollare. E Angelo Zaccone Teodosi per Key for Beats, articolo 21, il riformista. Non entrando nel merito degli aspetti di rilevanza, diciamo, eh, giuridica, costituzionale, della limitazione alla libertà di, del to, della totale del, dei cittadini, dell'intera popolazione, volevo porre un quesito a entrambi, diciamo, sia al Commissario, sia al Presidente dell'Istituto. Nell'assumere decisioni così draconiane, al di là dello specifico della durata mh, veramente curiosa, soltanto quattro giorni, del termine temporale dell'ordinanza a firma del Ministro speranza. L'Istituto e comunque anche il Commissario, il Governo, ha tenuto conto delle conseguenze nel rispetto del dolore, nel rispetto della morte di coloro che sono contagiati, sono stati contagiati, dell'assumere delle decisioni così rigide e draconiane che eh, riguardano 60 milioni di cittadini e più, ovvero le conseguenze che sono forse non tangibili, come il cresce o lo stress del sistema sanitario o la conta dei deceduti, ma il fatto che all'interno delle famiglie, ovviamente, si vengano a determinare delle conseguenze di natura infrapsichica il cui effetto si vedrà probabilmente fra mesi se non fra anni. Allora la domanda è, è evidente che le misure sono state assunte perché alcune migliaia di cittadini imbecilli non hanno rispettato quei criteri essenziali che l'istituto e il governo comunque ha, eh, diciamo, ribadito. Uh, ma non sono state assunte delle misure eccessive che hanno delle conseguenze appunto sociali e eh, psichiche eh, gravissime. Faccio soltanto un esempio. Avrete letto la denuncia di Telefono Rosa e questo è soltanto un aspetto microscopico rispetto alla dimensione complessiva del problema che negli ultimi giorni le denunce per violenza domestica sono crollate di oltre il 50%. Verosimilmente non perché Ovviamente ci sono dei compagni, come dire, eh, tranquilli e sereni e, e, e benevoli. Eh, quindi mi domandavo se nel, anche all'interno del Comitato Tecnico Scientifico questa valutazione è stata assunta. E ricordo che uno dei componenti, se non erro, del Comitato Tecnico Scientifico, l'esimio suo collega Professor Ricciardi, ha dichiarato non più di una decina di giorni fa che era a favore di una chiusura totale della regione Lombardia, ma era perplesso sulla chiusura totale dell'intero Paese, giusto appunto anche per le ragioni che ho qui richiamato. Grazie. Allora, lei solleva un problema certamente molto reale e molto attuale ovvero sia eh, il benessere psicologico e gli equilibri che ci possono essere all'interno dei nuclei familiari o dei nuclei abitativi o delle convivenze che sono in atto nel nostro Paese, a cui aggiungerei c'è anche un altro elemento molto critico che è quello delle persone che sono portatrici di disabilità che normalmente venivano, trovavano una forma di eh, assistenza o di gestione diciamo durante la giornata, durante la settimana presso centri specializzati che in questo momento questo tipo di assistenza e di servizio non hanno e che quindi sono totalmente a carico della famiglia. Questo è un problema reale, è un problema serio, devo dare atto eh, anche al nostro Ministro, al Ministro Speranza, ha attivato e sta attivando eh, delle attività di questo tipo. Stamattina durante il Comitato Tecnico Scientifico abbiamo avuto un incontro anche col Presidente dell'Ordine degli Psicologi, eh, si stanno attivando anche altre iniziative, lo stesso Istituto Superiore di Sanità sta creando dei momenti, dei momenti informativi per poter accompagnare questo momento che certamente può comportare dei rischi. Io però vorrei anche mostrare la parte di bicchiere, non so se mezza, ma comunque quella parte piena, poi ognuno valuterà quanto piena è. C'è anche però, questa è una grande occasione, per riannodare i fili di, anche un dialogo, no? anche una vicinanza eh, tra persone, tra amici, tra conviventi, tra familiari, trans, transgenerazionale, a me piace sottolineare che i comportamenti dei più giovani, i comportamenti dei baby boomers come la mia generazione, la generazione a cui appartengo, sono comportamenti che in questo momento nel loro declinarsi si fanno carico e devono farsi carico no? dei nostri genitori e si fanno carico con l'adottare i comportamenti ma anche con il supporto, con garantire una spesa, con garantire la vicinanza, con garantire il farmaco, con garantire una serie di servizi che se non garantiti rendono effettivamente molto difficile fare questo. Questo non vuol dire però che anche la società e le articolazioni, dai comuni alle Asa, ai volontariati, non debbano lavorare assieme per creare quella rete, quel network di solidarietà, di vicinanza, di supporto che, può solo, che solo può aiutare a far sì che quando diciamo agli anziani state a casa possano starlo, possano rimanervi, sapendo di avere una, una rete di persone attorno che cerca di garantire loro di proteggerli. Buonasera. Credo che comunque ulteriori iniziative verranno adottate. Posso garantirle che il, ministro è diciamo, il Ministero è particolarmente... ma io direi tutto il Governo è particolarmente attento a questo aspetto. Buonasera Sabene, Tg2. Professore volevo chiederle un paio di cose. Intanto eh, se secondo lei, anche continuando a monitorizzare il virus, c'è stato un cambiamento, una mutazione arrivati a questo punto e se eh, secondo lei il vaccino e se sì, i vaccini o i potenziali, come dire, i candidati, come sono stati definiti più volte anche da lei, hanno qualche eh, potenzialità per la, una breve soluzione di questo enorme problema. Allora, questa è una domanda che ci facciamo tutti dai dati, diciamo, eh, di analisi di studio virologico. Degli isolati non abbiamo oggi evidenze che circoli un virus significativamente diverso, che ci sia stata una mutazione. Sto dicendo ad oggi, poi ovviamente eh, abbiamo detto che questa è una epidemia eh, nuova che stiamo studiando, che stiamo imparando, che si declina in maniera diversa no? eh, in termini di diffusione eh, e che ci porta in funzione anche della popolazione che incontra eh, e anche in qualche modo che impatta sostanzialmente sulle organizzazioni sociali in maniera diversa. Quindi il, la, prima, la risposta alla prima domanda è no, ad oggi, scientificamente vuol dire ad oggi, non abbiamo evidenze che ci sia una mutazione né da noi né negli altri paesi europei. La seconda domanda era sul vaccino. Il vaccino è oggi credo uno degli obiettivi che i migliori gruppi di ricerca competenti nel sistema e le migliori aziende hanno nel loro obiettivo. Ci sono vari prodotti, alcuni già a livello animale a stadio avanzato, avanzato, insomma, capiamoci cosa vuol dire avanzato. Sviluppare un vaccino richiede tempo. Se il tema è se lei mi dice tra un mese avremo un vaccino la risposta è no, non lo avremo. Se lei mi dice a fine anno avremo un vaccino la risposta è potremmo averlo perché avere un vaccino vuol dire averlo testato, ma averlo anche prodotto in milioni di dosi e quindi renderlo disponibile a tutte le persone, partendo da quelle più fragili ovviamente. A me risulta che ci sono alcuni gruppi che stanno chiedendo l'autorizzazione o stanno iniziando queste fasi, quindi non siamo ancora a livello di risultati, per quanto ne so io. Grazie, buonasera.